Incontriamo questo agente della polizia municipale di notte, indossa un cappuccio e ci chiede di mantenere l'anonimato perché ci sta per fare delle rivelazioni importanti sul funzionamento degli autovelox in Italia. La prima fonte di entrata delle multe sono i cosiddetti autovelox. Esistono strategie utilizzate dai comuni e dai vigili urbani per fare cassa attraverso le multe? Sì. Basta passare i limiti di velocità, renderli praticamente impossibili ad essere rispettati. Gli autovelox possono essere taroccati? Gli autovelox possono essere taroccati, basta poterli posizionare in modo non perfettamente parallelo alla, alla strada e quindi già automaticamente quei 10-15 gradi inclinati possono aumentare la velocità. Cioè, Lei sta dicendo che se l'autovelox viene inclinato di poco cambia Certamente. la percezione certo. della velocità? Certamente. E cosa comporta questo? È un aumento della velocità perché si riduce lo spazio. Ma sentite cosa ci dice la gente sull'affidabilità fidabilità degli autovelox anche quando sono montati correttamente. Uno dei dati essenziali è la mancanza della prova della violazione. Manca in sostanza una verifica al photo finish, in quanto tutte le fotografie che vengono fatte sono postume per spazio e tempo rispetto a quanto indicato dal codice della strada e da una legge successiva del 2002. Avete capito? Secondo questo agente tutti gli autovelox oggi montati in Italia non sono in grado di produrre misurazioni precise perché non rilevano il momento esatto in cui è avvenuta l'infrazione. Il fotofinish potrebbe essere introdotto negli attuali apparecchiature italiane? Certo, basterebbe modificare il software. E perché non viene fatta? È perché ha un costo, ma tanto la gente paga ugualmente. Le multe tanto le paga ugualmente, quindi a che scopo aumentare i costi di gestione? Se tanto le entrate sono sempre le stesse. Quanti sono gli autovelox oggi in Italia? Fra autovelox e tutor non meno di 10-15 mila presenti in tutto il territorio nazionale. Quante di queste strumentazioni presenti sulle strade italiane sono omologate? Nessuna. Nessuna. Cioè le sta dicendo che gli autovelox che operano oggi in tutta Italia sono tra virgolette illegali? Confermo. Si tratta di strumentazioni... Diciamo farlocche. Lo Stato non ha mai effettuato nessuna verifica e non potrà mai verificarla. Se non c'è un modello omologato, un campione omologato, qual è il parametro di riferimento? Non esiste. Formalmente tutte le multe che anche questa sera, anche oggi, vengono erogate in Italia con tutor e autovelox, in realtà possono essere contestate? Di fatto sì.